No rosso alle mie chiavi, a mai non le bandiere dalle navi, e giro cucchiaini a palmi inversi, mi aspetto che il caffè ritorni chicchi, rifletto vetro mio, lo spremi e grumi, e attendo che il limone ci si sfida. Mi accaccio le cornette negli armadi, rispondo e gli abiti sono spariti. Che strano che guardo dai contratti, sui miei leggi anche poi sono spartiti, mi accascio nove botti. via tra briscole su tombolini il tempo fugge via dai miei natali ci vedo doppio, o due calendari accendo tre candele San Gennari e sempre che qualcuno non si offenda disciolto il zero in più e brucio la tenda e tutta fredda ai tavolini, sparacchi a caso prezzi di scontrini, con lo spavacchio che sono parecchi, sputacchi in terra semi di pistacchi e giro mulinelli di silenzi, li avvolgo come lenze e di sensi, Ripesco le dai miei stagni Nel glacido mi gradiranno i sogni E capo da noi botti sono tanti E l'usignolo mio spero che canti E mentre aspetto l'ora si avvicini Raccolgo piume dentro i tuoi cuscini e i botti sono buoni e il cario di Dio spero che suoni al campanello mio con le tue mani